Saluto a tutti quanti. Ciao. Ciao. So I've been di Jelajah Italia Channel bersama a Bro Chan. dan Tekla. Oke, okay, kali ini episode kali ini yaitu kita akan di zona-zona pantai musim panas, air restart ya, summer jadi kita langsung aja menuju ke pantai musim panas Perché c'è troppa gente? Eh? Come? Perché c'è troppa gente? Ah, ti sei vergogna? No, ma perché non so vestita bene. <ride> per andare in spiaggia. Ah, ok. Vuoi già mangiare? No, stiamo un po'. Perché... Che ora? Sono le sette e mezza. Ah, ok. Tu, amore, eh? vuoi già mangiare o apri? Sì, io voglio mangiare. Okay. Tu sei, hai, hai sempre fame. Tu. Io sono un cicciono. <ride> Cosa sei, amore? Sono Cosa amore? <ride> Vuole dire Fortunato? A gente não é menos que tá. ho problema é que tu é comum. É Uuh, bellissime! Bene? Bene. Bene. Beh, sì. Dove siamo? Siamo. dove siamo? Iason? In piazza marina? Piazza marina. Perico. Andiamo! E l'Aurora sa dove la strada? Dove andiamo? Fa sì. Dai, mostraci la strada c'è piazza Cosa vuoi da mangiare? Un club. Un club sandwich sarebbe. <ride> un club sandwich. sandwich. Dove è Dov'è il posto? Non lo so, dobbiamo per trovare. lo troviamo. Proviamo un posto il migliore, va bene? Yes. Facciamo sapere in netizen a casa che c'è un posto buono. Tu conosci questa zona? Mm. Sì, dai, più fino. Vieni spesso? Sì, con i miei amici vengo in Corriera, però vado da un'altra parte, in piazza Mazzini, in piazza Aurora e cosa fate qui? con i miei amici Eh. Prendiamo, andiamo in spiaggia, prendiamo il sole andiamo a casa di qualcuno in piscina la festa la pizza margarita festa pizza festa e l'hamburger la festa la due? la festa la Hai la festa la Ho mangiato il mio hamburger Perché non hai finito tutto il Chi l'ha ordinato? Tu vero? Sì, l'ha ordinato io, che mi piace E perché l'ha ordinato? Beh, non puoi scherzare col cibo. Eh, cosa Se dovresti sapere, tanto club sandwich è sempre club sandwich. Ecco. Eh. Allora, visto che non hai mangiato tutto, stasera paghi tu. Non eh, visto dai. quello che si desiderava. Esatto. Eccoci qua. Ecco il colpevole, ecco il colpevole. Eccolo qua, l'aurora. Salutiamo okay, tutti quanti. Chi? E va bene, tutti quelli che si stanno a teman-teman, jadi berakhir sudah. Jadi kita jalan-jalan sore di pantai Lesolo bersama keluarga. Walaupun ada yang kurang dengan anggota keluarga kita, tapi tetap ceria jalan-jalan sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya jangan lupa subscribe like dan comment kita. See you on the vlogs. Bro, ciao from Italian. Ciao. Ci vediamo per il prossimo vlog. Certo, ci vediamo la prossima volta. Alla prossima volta. Ciao! Ciao!